Bentornati a tutti, grazie di essere, di essere qui con noi. Eh, oggi eh, abbiamo come ospite Veronica Barassi che è professoressa ordinaria di Scienze di comunicazione dell'Università di San Gallo in, in Svizzera, è un'antropologa di formazione, si occupa di implicazioni sociali e politiche delle tecnologie sui dati e di intelligenza artificiale. Eh, tra le varie cose autrice di, di questo eh, interessante, interessante saggio per la, la Lewis Press, che dice, la Lewis è uscito l'anno scorso, eh, inoltre di, alcuni, cioè, di altri saggi in lingua inglese e di alcuni TEDx, insomma poi potete approfondire diciamo, il suo profilo eh, online. E Milanese di, di nascita, carriera internazionale insomma tra Londra, eh, Los Angeles, eh, Berlino, Zurigo e San Gallo adesso e quindi insomma ci farà anche probabilmente appunto vorrei prendere con lei anche magari uno spaccato rispetto alle varie, eh, diciamo, alla percezione che c'è un po' nei vari paesi rispetto a queste tematiche. Eh, è anche madre di due, di due bambine che l'hanno un po' ispirata, immagino, nella, nella realizzazione di quest'ultimo testo e in una parte, diciamo, dei, dei suoi studi, eh, che come appunto, ci, avrete intuito dal, dal titolo del libro e della nostra intervista è anche molto focalizzato sul, cioè una parte, diciamo, suo studio è focalizzato sul, eh, sul cioè non solo sulla, eh, sui big data, sull'identificazione, sull'intelligenza diciamo, sull artificiale, ma anche su come, eh, questa impatta sulla, sulla vita dei, dei bambini eh, e che le implicazioni ci sono in esso. Non, non parlo oltre, lascio eh, la parola eh, subito alla professoressa e come mi permetterò di, dar, di dare la stessa del tu e quindi insomma Veronica, la prima domanda che mi viene sto, diciamo, spontaneo fare, farti è eh, questa qual è il tuo lavoro di preciso nel senso che antropologa digitale eh, suona un po' strano, uno si immagina un antropologo come qualcuno che va in mezzo nei paesi lontani, un po' esotici magari, e invece tu fai una cosa un po' diversa. Ci puoi spiegare? Ma in realtà eh, l'antropologia giustamente ha ragione che nasce dall'idea di studiare altre culture. La differenza chiave tra sociologia e antropologia era che la sociologia studiava la società moderna, studiava le strutture della società moderna, pensa per esempio a Durkheim, mentre l'antropologia era... Il, lo studio di altre culture quindi ehm, eh, ed è nata così come disciplina ehm, la, in realtà è dagli anni 90 eh, slash anni 80 fine anni 80 che gli antropologi eh, alcuni antropologi si occupano di media e poi sempre di più di culture digitali e del mondo digitale ehm, e infatti una delle prime etnografie di internet è, è apparsa nel 2000 Ehm, da eh, Slater e, e, e Miller che erano uno antropologo e uno sociologo e quindi non è che sono io <ride> necessariamente antropologa digitale in realtà la cosa vera è che sempre di più gli antropologi quando andavano sul campo eh, no, in realtà la cosa vera è che ci sono stati due cambiamenti in antropologia da una, da una, un, uno dei grandi cambiamenti è successo negli anni 80 quando gli antropologi hanno cominciato a a riflettere di più su quello che facevano c'è stata la famosa crisi di rappresentazione in antropologia crisis of representation in cui a un certo punto eh, appariva sempre più chiaro che la, il metodo etnografico antropologico era un metodo ehm, in qualche modo ehm, biased era un metodo che aveva dei pregiudizi perché era uh, un metodo che veniva fatto dalla persona, no? noi andavamo nelle altre culture e li studiavamo. E siamo, e, e tra, e negli anni Ottanta c'è stata la grande, do, con il postmodernismo c'è stata questa grande crisi in antropologia e la crisi ha portato a un rivolgersi molto di più verso noi stessi, verso le nostre società, nelle comunità, nelle città, anche moderne. Eh, e quello è stato uno dei primi cambiamenti. Il secondo cambiamento è stato che eh, sempre di più quando gli antropologi andavano sul campo si trovavano a, a dover affrontare il fatto che la gente usava molti mezzi di comunicazione diversi e quindi hanno cominciato a studiare queste tecnologie e io sono nata un po così ho cominciato il mio dottorato um, tra, nel 2006 quando si parlava di social media quando stavano nascendo i social media e, e lì ho cominciato a lavorare sempre di più sulle tecnologie e mi sono specializzata nel campo della tecnologia quindi mi sono, sono considerata un'antropologa antropolo, un digitale perché tutta la mia ricerca è, è focalizzata sul digitale poi ci sono gli antropologi politici, gli antropologi economici e cose così quindi questo in teoria dovrebbe spiegare un po' un crash course sull'antropologia degli ultimi trent'anni eh, ecco, partirei diciamo, a questo punto invece con un... Uh, cioè, Diciamo, con una considerazione, eh, cioè, cito da, da, un, da, un, da un testo eh, diciamo, sull'utilizzo sull degli, degli algoritmi predittivi, che vogliono diciamo, alla fine che, eh, che tu viva una vita sana e produttiva, che tu sia felice, che contribuisca alla sostenibilità del pianeta, diventano in questo modo degli agenti normativi orientati al miglioramento e alla valorizzazione dell'essere umano, un meccanismo alla fine per. Di autodomesticamento o comunque di uh, diciamo di cui uno in qualche modo si incalana verso qualcosa di volen cioè volendo positivo o così alla totale. E cosa c'è di sbagliato in questo tipo di, di lettura? Personalmente, io trovo diversi aspetti di questa lettura un, un po' riduzionista, un po' semplici semplici semplicistica si se dice giusto, eh, se o oh, semplistica si se dice giusto. Ehm... Nel senso che eh, gli algoritmi predittivi in qualche modo sì possono diventare normativi, nel senso faccio un esempio molto banale eh, sui social, se io eh, continuo a leggere un determinato contenuto, l'algoritmo predittivo eh, mi, mi riproduce quel tipo di contenuto. No? Eh, ora, eh, il fatto che ci vogliano migliorare, questo è tutto da vedere, non si sa, in realtà sempre tornando all'esempio dei social, quello che si è visto in realtà è stata la creazione sempre di più di ehm, quelle che in inglese vengono chiamate eh, eco chambers, camere di eco, in cui io guardo contenuto, poi sempre di più ne guardo gli stessi contenuti perché i social mi rimandano quei contenuti. Ora se il mio contenuto eh, è problematico eh, vuol dire che mi viene l'eco di contenuti problematici e via dicendo. Quindi, sul migliorare non posso neanche aggiungere niente, um, però è vero da un certo punto di vista che abbiano un aspetto eh, normativo, nel senso che cercano eh, in qualche modo di eh, influenzare le nostre scelte o di amplificare le nostre scelte, io direi, um, e quindi questo è un aspetto normativo. Personalmente lì torna di nuovo eh, l'interesse per l'antropologia, io sono anche molto convinta che la gente abbia una capacità critica e di negoziazione incredibile con le tecnologie ed è questa proprio la cosa più ehm, affascinante del, dell'interazione uomo-macchina, no? che noi eh, possiamo interagire con le tecnologie in maniera anche molto... Eh, se vuoi è eh, creativa tattica e, e, e diversa da quello che le, che le tecnologie vorrebbero no? o che più che le tecnologie perché le tecnologie non vogliono niente ma più che gli ingegneri dietro le tecnologie eh, avrebbero pensato e quindi un esempio molto divertente che secondo me eh, che è emerso durante la mia ricerca è che mentre stavo parlando con una madre mi raccontava come lei giocasse l'algoritmo di facebook per cercare di avere una bella giornata su Facebook. Prima diceva, sai, la situazione politica adesso mi sta deprimendo terribilmente e io quindi passo le giornate a cercare di cambiare l'algoritmo, ah, Oh scusi, cercando di cambiare il contenuto, ehm, per, per esempio attraverso ricerche tipo appartamento alle figi. O, o, o mettendo like soltanto a, a dei post che sono carini o interessanti e, e, e piacevoli rispetto a eh, like o a leggere post che sono più tristi. E quindi la cosa che, di quello che hai appena detto, secondo me la cosa più problematica è che tante volte non sappiamo come la gente reagisce. Eh, di fronte a queste tecnologie, e soprattutto che c'è un'enorme complessità umana nella nostra interazione con il computer eh, e con diversi tipi di tecnologie, incluso gli algoritmi predittivi. Chiaro beh, diciamo, però, se vo volendo essere un po' provocatori, diciamo che il modo di interagire di questa madre, alla fine, è un po' gioca un po' sul, cioè sul suo indirizzamento dell'algoritmo, però per sfruttarlo per qualcosa di, per cui lei comunque vede il positivo. Cioè, vuole avere dei feed più positivi, più ottimistici nella sua giornata e quindi in qualche modo istruisce l'algoritmo perché glieli dia. E eh certo. <ride> okay. è certo. Eh. Oppure, oppure altre cose, cioè, quello è un esempio, magari, quello, magari un esempio più superficiale, ma io ho avuto anche a che fare con famiglie che per esempio eh, non, eh, non facevano molta attenzione a che cosa, a che cosa eh, mettevano. Eh, fuori nel mondo online. No? Quindi, per esempio, una madre, un'altra madre con cui avevo parlato, invece eh, comprava determinate cose che lei considerava problematiche in termini di, di profilo di consumatore, le comprava solo con i soldi, con i soldi, con, i, con le banconote, non le comprava con le, con le carte di credito, non le comprava. e Quindi, quello che sempre più mi rendevo conto è che la gente, se molti si rendono conto di che cosa sta succedendo. Sta succedendo, e quindi. Eh, reagiscono e le reazioni umane e le interazioni umane sono sempre molto più creative di quello che pensiamo. No? È vero, quello sicuramente lo lascio in poi però appunto la domanda cioè, adesso ci arriveremo anche meglio, magari viene istintiva cioè, se può bastare un po' la, la scelta individuale, insomma, che è un po' un al solito quesito. Insomma, e... No, che... assolutamente no, <ride> quello assolutamente <ride> no. Cioè, eh, a me eh, la, la parte, eh, secondo me la cosa che mi affascina di più del momento storico eh, che stiamo vivendo è il fatto che ehm, negli, dei, negli, ultimi, sì, negli ultimi dieci anni abbiamo visto eh, delle grandi trasformazioni per quanto riguarda ehm, l'accumulo e l'analisi dei dati personali e l'utilizzo di questi dati personali per la profilazione digitale. E quindi abbiamo visto um, per esempio sistemi di intelligenza artificiale che sono entrati a far parte di diverse dimensioni della vita sociale, dalle banche che devono definire se ci danno un prestito o meno o un mutuo, a, um, alla polizia che deve definire se uno può essere un potenziale criminale, alle corti. Eh, e abbiamo visto proprio una trasformazione, secondo me, non è soltanto tecnologica ma anche... Eh, sociale economica e politica allo stesso tempo e ovviamente eh, il giocare con gli algoritmi come faceva eh, la madre che ho conosciuto durante la mia ricerca ehm, può essere un aspetto interessante che fa vedere quanto le nostre interazioni con queste tecnologie siano in fondo creative e tattiche però c'è un sistema dietro che poi Shoshana Zuboff eh, descrive molto bene nel suo libro Il capitalismo della sorveglianza, che anche quello è pubblicato in Italia da, da lui. Eh, C'è un sistema di, dietro che è estremamente problematico. Ciao, è interessante. Eh, senta, altro poi, insomma, un libro, tra l'altro, che abbiamo spesso incontrato, insomma, anche nel, in che abbiamo fatto in passato, è è uno dei insomma, capisaldi, insomma, per affrontare queste tematiche. Gli studi comunque sono soprattutto concentrati, eh, diciamo, prima sul... Eh, sull'aspetto, diciamo, del, del rilevare come eh, questa cosa invece impatti sulla sua vita dei bambini. Se noi magari, soprattutto la generazione un po' più attualmente adulta, insomma, magari all'arrivo di internet, insomma, si immaginava anche di, di influenzare molto, ehm, diciamo, di poter giocare l'algoritmo, ma anche, ad esempio, di fare dei profili falsi no? sulle chat... E questo quindi è sempre è avere più, di, più identità. No? Anche in questa logica diciamo, del poter appunto giocare eh, con l'algoritmo. Eh, spesso magari i bambini invece o le persone cioè più, più giovani hanno sempre più la, la copresenza no? del, dell'interno come cosa naturale che magari spesso tende un po' a scomparire anche dalla, dalla percezione stessa, sembra che il comando vocale ha un po' questa funzione. Quindi come, qual è la differenza sostanziale tra cioè, l'idea magari che noi abbiamo di una certa generazione, un pochettino, cioè dei millennials, diciamo, che è un pochettino più, eh, diciamo, tende un po' a mettere in parallelo le due cose, quindi magari prova a giocarle, invece chi è più naturale in questo, insomma, non è un, eh, diciamo, è totalmente nativo digitale non una persona che, che è arrivato pian piano a conoscere internet e... Ma secondo me ci sono due cose che stiamo affrontando in questa domanda, nel senso da una parte c'è la domanda delle tecnologie digitali e della digitalizzazione, che come abbiamo visto comunque negli ultimi anni, eh, negli ultimi vent'anni, eh, sono cambiate incredibilmente, soprattutto con l'arrivo dei social, eh, del wifi, con questa, ehm, questa vita che sempre più, come direbbe il filosofo eh, eh, Floridi, è sempre più on-life, questo continuo, eh, questa vita vissuta tra, ehm, sì, continu continuamente cioè tra, tra una tecnologia e l'altra, no? Quindi abbiamo, e, e, e il fatto che appunto proprio le nostre abitudini sono cambiate da questo punto di vista, no? Stiamo costantemente vivendo con queste tecnologie eh, e cerchiamo di mettere paletti, cerchiamo di capirne, per esempio se pensiamo alla, a tutti i dibattiti sul famoso screen time, cioè sul tempo dello schermo a cui vengono esposti i bambini. C'è, cioè, per esempio la professoressa Sonia Livingston a, alla London School of Economics che fa un lavoro enorme su questo. Eh, quindi abbiamo, da una parte abbiamo tutto questo aspetto che è la negoziazione con le nostre tecnologie e il cambiamento proprio della vita eh, quotidiana, la no? vita quotidiana che cambia, che infatti eh, non a caso per esempio eh, i cartoni animati, la televisione non viene più vista, i non, scusate, i cartoni animati non vengono più tanto visti sulla televisione o su programmi come facevamo noi da bambini, tipo io mi ricordo negli anni Ottanta in Italia Bim Bum Bam, che io alle, dalle quattro alle, non mi ricordo esattamente quando era, però mi sedevo da fra, di fronte a Bim Bum, Bum e c'era il programma e c'era il cartone. Adesso in realtà i bambini cosa fanno? Interagiscono con algoritmi predittivi perché vanno su Netflix e vedono quello che vogliono e tante volte questi algoritmi predittivi sono anche molto eh, belli e utili per i bambini, per esempio a mia figlia, i suggerimenti che fanno a mia figlia maggiore sono estremamente ehm, piacevoli anche interessanti proprio del, de, delle delle cose volte anche a, a, a, un, a un buon sviluppo stessa cosa come mio... il fatto che ci siano due tipi di, di letture sul loro profilo eh, è una cosa interessante che succede ora <ride> c'è tutto questo no ed è bello ed è interessante ehm, la... Però quello che ehm, secondo me è la vera domanda è che da una parte abbiamo avuto questa digitalizzazione, questo cambiamento di, ehm, di vita quotidiana, dall'altra parte però abbiamo avuto una datificazione della società in cui non solo le mie bambine vengono esposte a dei cartoni, ma questi cartoni continuano a raccogliere dati. Ora, l'idea di base dietro queste tecnologie è che se i dati devono essere per forza raccolti eh, perché così possono essere utilizzati per eh, creare dei de, de profili più personalizzati però non è necessariamente così, vediamo tantissime eh, non tantissime, però stiamo vedendo svilu eh, lo sviluppo per esempio di tecnologie, di intelligenza artificiale senza questa raccolta di dati no? e quindi ehm, eh, è una cosa interessante nel senso che ehm, abbiamo negli ultimi vent'anni ci siamo abituati con questa digitalizzazione, ci siamo anche abituati all'idea che tutti i nostri dati dovessero essere raccolti. Non siamo riusciti ad immaginare il fatto che potevamo fare magari delle, delle tecnologie diverse. Eh, e ritornando a quello che ho detto prima, eh, abbiamo costruito un sistema eh, e abbiamo dato i nostri dati a questo sistema ehm, che, che può essere estremamente problematico perché poi dopo questi dati cominciano a circolare e vengono, eh, vengono venduti rivenduti, scambiati in maniere diverse Ehm, oppure analizzati da sistemi di intelligenza artificiale e possono avere in realtà un impatto sulla nostra vita quotidiana. Quindi secondo me quella è la cosa che è cambiata per le nuove generazioni. Da una parte è cambiata questa, questa nuova eh, vita con le tecnologie e può essere anche una cosa molto bella questa. Dall'altra parte però è cambiato il fatto che questi sono la prima vera eh, generazione di cittadini che viene datificata dalla nascita che è quello, quello che sto cercando di far vedere con la mia ricerca e che a me è interessato dal 2014-2015. Stiamo creando dei, dei, dei cittadini che avranno sempre più dati, eh, ma presi da contesti molto personali e molto familiari. Certo. Volevo chiederti se, se avendo tu l'esperienza è abbastanza cioè, varia, qualcuno, anche se chiaramente occidentale, eh, cioè appunto Europa e Stati Uniti, eh, se avrei notato magari una differenza nella percezione proprio della, del problema, se, se, come, come viene um, letto diciamo, questo fenomeno? Ma in realtà quello che io avevo notato, nel, le, una delle cose interessanti che, che sono emesse con la mia ricerca è stato che io, ehm, era, io ho fatto metà della ricerca a Londra, nel Regno Unito, e, e poi dopo sono andata in, in America, Los Angeles. E in realtà ho vissuto questa vita un po strana nel senso che per quattro anni vivevo in tutti e due i posti un po e un po quindi avevo eh, genitori che seguivano la mia ricerca ero risposta alla datificazione delle mie bambine in entrambi i posti eh, e quindi e questa analisi perché per me era un'analisi interculturale eh, mi ha, mi ha mi interessato molto e all'inizio io pensavo giusto eh, giustamente se vuoi. Pensavo per esempio che l'idea di privacy in Inghilterra sarebbe stata molto diversa dall'idea di privacy che c'era in, uh, in America. Oh, era un'ipotesi, non era, una... In realtà non, non, non, uh, non sono riuscita a riscontrare questa differenza. Quello che però ho, um, ho riscontrato era, e questo lo racconto secondo me molto meglio nel, nel libro dell'MIT Press che ho scritto nel 2020, che si chiama Child Data Citizen, eh, quello che ho riscontrato è il fatto che eh, diverse classi sociali si, si, si rapportano alla datificazione della vita quotidiana in maniera molto diversa, eh, con persone che sono in, in una situazione di precarietà o di eh, insicurezza dovuta a, una, a uno stato di immigrazione, stato, qualsiasi cosa di, di più eh, eh, precarietà, eh, che si preoccupavano maggiormente della diffusione dei dati, di come questi dati potessero essere usati contro di loro eh, e mentre quelli che invece erano in una, in una posizione di, di privilegio eh, vedevano questo come in qualche modo una stupidaggine perché tanto alla fine loro non avevano molto da nascondere. Ora, è vero che la mia ricerca, io, la mia ricerca sul campo l'ho fatta prevalentemente tra il 2016 e il 2019, no? P un, un poco prima che scoppiasse il caso di Cambridge Analytica, che secondo me, quando è, quando è successo il caso di Cambridge Analytica, le, le, sono, è cambiata la percezione con, da, con le famiglie con cui lavoravo, perché. Eh, Prima di Cambridge Analytica tutti mi dicevano, vabbè, io non ho niente da nascondere, cosa mi importa se mi danno, cioè se mi mandano la pubblicità di un pannolino invece che la pannolino di un altro perché sanno che a me piacciono i prodotti organici, fa conto. Eh, mentre dopo lo, scambio, eh, lo scandalo di Cambridge Analytica, secondo me è apparso molto più eh, vero il fatto che gli algoritmi predittivi non solo ci sorvegliavano e ci davano delle, dei suggerimenti per quanto riguardava la pubblicità, eh, però eh, potevano avere un impatto proprio sulle nostre democrazie o, su, o sui nostri atteggiamenti o sui nostri ehm, comportamenti e questo secondo me ehm, è, stato, è stato qualcosa che in qualche modo ha aumentato la consapevolezza su questi temi è cioè, sono molto contenta che, paradossalmente che eh, si potesse cominciare a parlare più di questi temi perché infatti io all'inizio quando ho cominciato la ricerca mi ricordo che um, mi ricordo ancora un genitore che mi sono seduta per, per fare un'intervista e mi ha risposto ehm, se vuoi parlare di privacy, io non ho niente da dirti, non, non so cosa dirti, non è, un, non è un tema che mi interessa. E mi ricordo che l'ho guardato e ho detto e adesso cosa faccio? <ride> <ride> adesso cosa, cosa gli chiedo? Eh, e invece dopo ho cominciato a girare un pochino le domande e a fare la domanda un pochino più sul se si, è, se si era accorto che sempre più dati venivano... Eh, venivano presi, allora a quel punto con la sua esperienza è riuscito a raccontarmi eh, tantissime cose. Um, però è per, per dirti che c'è stato un momento nel 2016-2017 che la gente mi guardava e mi parla di mm -hmm. parli queste cose. Certo. Appunto, invece, ho usate usare termini privacy, ma in realtà prima non è la privacy. <ride> Eh, no, ecco, poi mi mi, mi, mi istintivo. però ecco, cioè, oltre che c'è stata Cambridge Analytica, c'è stato anche poi la pandemia, che forse ha aggiunto qualcosa. Tra l'altro uno dei, dei passaggi più applauditi te del tuo TED Talk è quello dove appunto dici, mai è uno slogan insomma, di chi si occupa con questi temi, che appunto le, i, i, i, i, i diritti, diciamo, sui dati sono dei diritti umani, insomma. E, quindi cioè, sono stato anche, magari in, in, la pandemia, quindi magari col per necessità un è po' tutti noi abbiamo andato ancora più dati di prima alla, alle piattaforme, no? Eh, C'è stato, stato un miglioramento ulteriore, un, delle valutazioni diverse, cosa hai percepito? Nella, Beh, la, la, la, la secondo me sono state una combinazione di cose, eh, di fattori diversi. Eh, la pandemia certamente ha influito sul fatto che eh, tutto ad un tratto ci siamo resi conto che noi eravamo dipendenti totalmente dalle tecnologie e che queste tecnologie dovevano essere buone perché non potevamo eh, avere un sistema di videoconference che non funzionava, non potevamo avere una piattaforma eh, scolastica che non funzionava e quindi che cosa succedeva, che cosa è successo, che cosa, che cosa eh, succedeva su, al tempo, eh, tante delle, delle mh, delle scelte che sono state fatte e sono state fatte eh, a favore dei big tech. Eh, perché avevano le tecnologie migliori, perché era un momento di crisi, perché, perché non avevamo altra scelta, come dico eh, spesso. E, e questo è una cosa che racconto anche nel mio libro: infatti, ne racconto il fatto che eh, io non, non ho avuto scelta quando ho dovuto registrare mia figlia al uh, a Google Classroom. Um, e non, e sono contenta di averlo fatto, è questo il discorso, cioè che anche eh, se ho passato 5 o 6 anni a studiare questi temi, eh, sono contenta che ci fosse eh, in, quel, in quel modo, nel senso che comunque era una maniera di interagire con i, suoi, con i suoi compagni e lo so che era una maniera limitata, che era una maniera... Eh, che poi dopo tutti abbiamo finito con odiare, però era una, una grande possibilità. Quindi secondo me da una parte abbiamo visto le possibilità della tecnologia e, e, e secondo me dobbiamo essere anche molto grati del fatto che ci fosse la, la tecnologia in quel momento. Eh, Dall'altra parte però secondo me abbiamo anche visto delle, eh, delle nuove realtà tecnologiche, eh, per esempio eh, sistemi di intelligenza artificiale usati dalle aziende per fare le videointerviste, eh, abbiamo visto quindi sono aumentati esponenzialmente eh, abbiamo visto eh, software aziendali monitorare il lavoro da remoto eh, e quindi da un certo punto di vista c'era le, le tecnologie ci davano ci aprivano un mondo del possibile eh, e allo stesso tempo ci, eh, ci mettevano di fronte al fatto che questo mondo del possibile veniva anche eh, con un'altra faccia della medaglia che era la, la sorveglianza che era eh, la profilazione tutto qua. e tutto um, quanto e, e tanto del lavoro di negoziazione con queste tecnologie secondo me è, è avvenuto in quegli anni in cui abbiamo cominciato veramente a capire, a pensare un pochino di più che cosa fossero e come venissero impiegate. Eh, ecco, probabilmente di cui stai parlando adesso il, um, in particolare appunto uh, cioè, dalle tue risposte, insomma, da quello che dicevi prima, insomma, l'opt-out, la possibilità di eh, rifiutare diciamo il tracciamento del tutto è sempre più impossibile, qua adesso, direi. Eh, e quindi, insomma, anche la eh, domanda: c'è cosa possa fare il singolo eh, un po' sul tavolo. Eh, so anche però che tu, per esempio, lavori con alcune diciamo, società private mh, eh, per per alcune aziende che stanno cercando di proporre, diciamo, dei progetti che eh, valutino, insomma, cercano un po' di contemporare un po' gli interessi, diciamo, del, anche del, del, del cittadino, diciamo, che è consumatore. Per il box lab, so che, eh, ho visto, insomma, che era un progetto su cui collaborare, mi sembra di capire che sia sul eh, progetto di, diciamo, uh, tracciamento dell'audio, giusto? Non mm -hmm. eh, so. No, in realtà, in realtà il, um, la relazione con Softbox Lab è, secondo, è nata anni fa ed è puramente accademica in qualche senso, nel senso di interazione di, di idee e di domande. Eh, la CEO lei stessa eh, di Softbox Lab è un'accademica, sono loro che mi hanno contattato nel 2018 quando io avevo pubblicato un report eh, insieme a Privacy International eh, sul, sui dati che venivano presi dalle case che si chiamava Home Life Data and Children's Rights o Children's Privacy se non mi ricordo esattamente e, ed era l'idea che dalle case stiamo, stiamo creando queste tecnologie che raccolgono molti dati eh, a me come lavoro mi ha, mi ha sempre affascinato moltissimo quello che facevano perché loro sono nati come una eh, una delle pochissime eh, eh, se volete anche militanti, aziende di successo eh, che su privacy by design e loro facevano ehm, avevano avuto un'idea che era geniale nel senso che loro avevano capito che molte delle nostre tecnologie non riconoscono ehm, delle nostre tecnologie vocali non riconoscono la voce dei bambini e quindi hanno creato una tecnologia di riconoscimento vocale per i bambini no? però appunto perché avevano creato questa tecnologia loro sono partiti dicendo noi facciamo tutto privacy by design tutto completamente privacy by design e, e, hanno, e quindi abbiamo cominciato a lavorare insieme proprio non a livello eh, aziendale, proprio a livello accademico, nel senso che siamo, abbiamo fatto conferenze insieme, abbiamo scritto eh, un report eh, insieme che abbiamo poi eh, mandato al, um, alle Nazioni Unite, um, al, um, alla Commissione dei diritti umani dei bambini delle, delle Nazioni Unite che stanno cercando della ricerca che capisse di più l'ambiente digitale e io e Patricia Scalan ci siamo messi insieme a scrivere un pezzo sul perché la, le tecnologie vocali eh, a, possono avere un impatto reale sui diritti umani dei bambini eh, e questo è quello che abbiamo fatto eh, al momento per in un nuovo progetto che sto lavorando sto cercando di trovare sempre di più eh, esempi di business e di tecnologie come quelle di support labs, cioè esempi di, ehm, di imprenditori che stanno investendo nel disegnare e nel pensare le tecnologie in maniera diversa dal modello del capitalismo e della sorveglianza, dal modello che deve per forza raccogliere i dati. Eh, però siamo nel processo, ti dirò forse, se avrò successo, questa è la cosa. Siamo, però, se presto per capire... Quali saranno i questi esperimenti? E, rimanendo invece appunto, sulle, cioè, sulle proposte, appunto, non, non a livello livello un po' più, più alto, c'è cioè, cioè, cioè, la proposta, appunto, del privato con questi esperimenti anche eh, pregevoli, c'è cioè, invece la risposta eventuale del pubblico e del, del legislatore. In Europa abbiamo il GDPR, la, già a fine anni '90 c'era stato un primo tentativo degli Stati Uniti di monitorare minimamente la, la, la protezione della privacy dei bambini con delle normative. Però ecco, per, mi da chiedere quali sono effettivamente qu quanto effettivamente siamo tutelati dalle normative attualmente vigenti e cosa invece si potrebbe fare eh, in tal senso per migliorare, visto che l'incentivo del privato è, è noto è, insomma, ha dei, può avere dei, dei, dei elementi agevoli per chiarire che il, che il capitalismo della sorveglianza appunto, eh, limita un po' quello che, che conviene al privato sviluppare, quindi cosa può, possono fare invece i legislatori per eh, intervenire perché sia troppo tardi. Ma devo dire che um, intorno a me sento molto il dibattito, sul fatto che i le, le legislatori siano lenti, che la tecnologia è più veloce che, e via dicendo. E, e, e, e, da un certo punto di vista lo capisco questa posizione, eh, è vero, le nostre leggi ci vuole, ci vuole tempo per fare delle leggi, ci vuole tempo per immaginare le leggi e poi dopo scriverle e poi vedere se, se, se, se possono essere applicate. E via dicendo. Quindi è vero che i processi sono due temporalità distinte, il processo tecnologico il processo delle gare eh, e del, dei policy makers. Delle, eh, è anche vero che secondo me dobbiamo anche riconoscere il fatto che negli ultimi, specialmente in Europa, negli ultimi anni ehm, c'è tanta gente che lavora su questi temi, ma tanta, tanta, tanti accademici che consigliano ehm, e, in, in, in, un livello in italiano policy makers, eh, o che comunque ehm, lavorano insieme per eh, pensare alle implicazioni di queste tecnologie. Esempi eh, di questo tipo di leggi, che anche se io nel mio libro ne parlo, ehm, parlo per esempio della GDPR, ehm, e ovviamente, come tutte le forme legali, sono sempre un po' limitate, nel senso che, ehm, che quando, quando dobbiamo confrontarci con l'utilizzo con, con che viene fatto dalle eh, tecnologie, ma anche con il mercato dei dati, eh, molte di queste leggi sono eh, problematiche. Per esempio un esempio che faccio nel mio libro è la eh, mancanza di eh, vera, eh, vere ed effettive eh, leggi Um, contro i data brokers no? contro i broker di dati che cercano di... mentre tanto del, del GDPR si basa sul consenso, sulla trasparenza e su altre definizioni no? e un aspetto che eh, racconto nel mio libro è che come madre e come eh, madre circolata da genitori eh, una delle grandi contraddizioni dei paradossi dei nostri eh, regolamenti di privacy è che tutta questa trasparenza non possiamo neanche goderne, perché non abbiamo il tempo materiale, fisico, materiale, di leggere eh, i termini e condizioni di utilizzo di tutte le tecnologie, di tutte le, le, le piattaforme che usiamo, calcolando che questi termini e condizioni di, di, di utilizzo molto spesso sono legati a partner che hanno altre centinaia di eh, termini e condizioni da, eh, di utilizzo per una tecnologia e quindi è, è un po' è, è un circolo vizioso, questo è quello che racconto. Però detto questo è vero, ci sono uh, delle problematicità e sicuramente ci saranno delle problemati, problematicità nel, uh, nel um, AI Act del, del, dell'Unione Europea che uh, dovrebbe arrivare presto. Però c'è tanto lavoro e c'è tanto anche lavoro positivo e c'è tanto riconoscimento dei problemi di queste tecnologie e, e, e secondo me anche tanta, ehm, eh, tanta attenzione al fatto che per esempio delle tecnologie di intelligenza artificiale hanno un impatto diverso su comunità diverse nella nostra società e secondo me quello lo dobbiamo riconoscere anche se dobbiamo renderci conto che comunque eh, la soluzione non è tutta negli imprenditori, non è tutta nelle, nei legislatori e non è tutto nei, nei singoli individui, è molto più nel, nella società, in come affrontiamo questo problema. Oh, come questi sono i fattori. Il tempo purtroppo uh, corre, quindi cercherò di essere uh, diciamo, di farti al volo uh, anche gruppando un po' di vari temi che vari. Diciamo, sviluppato cioè, molto volentieri con più tempo eh, il primo riguarda ad esempio cioè, mi è capitato di vedere eh, su, cioè, su internet alcuni spot per esempio di Alexa dedicati proprio diciamo col focus proprio su, sui bambini eh, e sull'utilizzo appunto eh, della, della piattaforma anche mh, cioè, per profilare i bambini e anche dal punto di vista proprio del, dell'inicito per le aziende diciamo di entrare un po' in, questo, in questa relazione e, e quindi eh, cercherete, cioè, so, la voce è femminile, il gioco, diciamo, uh, diciamo, vengono fatti vedere degli apparecchi particolari che diciamo, vanno bene per, per i bambini, che non cercano di più. Giocare, eccetera, quindi volevo qualche considerazione te su questo. Poi, l'altra cosa che eh, unisco purtroppo per questione di tempo, eh, nel, senza pensare di svelare, diciamo che è l'assassino del, del giallo, insomma, anzi consiglio <ride> vivamente il tuo libro perché è una commissione sia di esperienze vissute, eh, diciamo, e eh, di, appunto, di persone incontrate, eccetera, e anche con un'enorme uh, base anche su riferimenti scientifici e altri autori che hanno approfondito questi temi è mi dieta molto interessante anche la lettura però appunto nella, nella chiusura diciamo così richiami quello che è stato un professore uh, tuo della, della tesi di dottorato, no? eh, David Graber che è appunto scomparso eh, lo scorso anno e, e in particolare il concetto di burocrazia volevo chiederti un po' perché utilizzavi questo, cioè cosa c'entra con questa discorsa profilazione ecco. Un tema che eh, a me eh, colpisce molto, cominciamo con la prima parte della domanda, eh, che è questa del, della relazione tra l'intelligenza artificiale e i bambini, che è anche un tema che ho, eh, di cui ho parlato eh, alla Biennale di Tecnologia a Torino questa domenica, eh, cioè domenica scorsa. Eh, ed è proprio questa idea del fatto che sempre di più abbiamo... Ehm, Alex, ma non è solo Alex, abbiamo social robots, abbiamo diversi eh, agenti di intelligenza artificiale che stanno entrando nelle case e interagiscono con i bambini ehm, quando non, non sappiamo ancora molto bene quali sono le implicazioni di tutto questo, non solo quali sono le implicazioni proprio eh, del crescere eh, una generazione con l'idea che si deve rapportare degli oggetti materiali come se fossero quasi umani, no? questa nuova interazione perché io quando parlo con. Eh, con una, un agente virtuale che è, una, un, un, che è una, un oggetto è un, è, una, è un oggetto materiale poi vabbè, materiale è materiale ma nel senso... Ehm, non, eh, il tipo di interazione che ho con un agente virtuale è molto diversa dal, dal tipo di interazione che ho se per esempio se ehm, scrivo su un computer o interagisco con un testo sul computer. E quindi ci sono tutti questi aspetti eh, che sono molto interessanti nella ricerca, io ne parlo, li affronto un pochino nel, nel terzo capitolo dei, dei figli dell'algoritmo, eh, ma in realtà eh, sono domande che mi, mi hanno occupato eh, negli ultimi due anni sto facendo un progetto con um, due ricercatrici australiane che hanno scritto uh, The Smart Wife, uh, la moglie smart, perché Alexa, Siri e le altre um, tecnologie nella casa hanno bisogno di un reboot femminista. E, e la cosa che mi aveva interessato molto del loro libro era il fatto che uh, le tecnologie che ci mettiamo in casa, questi agenti virtuali con cui i bambini interagiscono, hanno dei, hanno dei profondi bias e dei valori culturali associati a, questi, um, a queste tecnologie. Infatti, eh, è un, quello è un aspetto di cui dobbiamo eh, ricordarci, no? che sono dei, comunque degli artefatti culturali. E con loro adesso stiamo eh, lavorando su ehm, giocattoli di intelligenza artificiale, facendo un, un, un progetto proprio di eh, mappare il mercato, ma anche di vedere come interagiamo noi stessi con questi oggetti. No? E, e, e quello è una cosa che mi interessa. E, le domande secondo me ce ne sono molte al momento e, e quello che sappiamo eh, non è ancora sufficiente rispetto alle implicazioni che possono avere queste tecnologie sui bambini. Quindi ehm, è una domanda molto importante quella che hai fatto secondo me, eh, ma c'è ancora tanto da scoprire. No? Io non posso essere esaustiva su quello perché appunto eh, non l'ho ancora sviluppata interamente. Eh, L'altra domanda che mi hai fatto che, per chiudere è eh, sulla eh, mia referenza a David Kreber, al lavoro di David Kreber. Um, David Kreber è secondo me il maggiore uh, antropologo, il più bravo antropologo degli ultimi anni, non c'è niente, non sono da sola a dirlo. Eh, io ho avuto la fortuna di essere la sua assistente all'insegnamento negli ultimi due anni di dottorato. Eh, e nell'ultimo anno eh, lui per un, una serie di, eh, di, di situazioni è diventato il mio eh, relatore ma solo quando stavo proprio finendo il mio dottorato però per due anni eh, ero la sua assistente di insegnamento eh, e mi ha insegnato moltissimo eh, essere esposta alla sua mente mi ha insegnato veramente molto eh, e c'è un aspetto eh, a cui... Ehm, che a Greber interessava moltissimo, che era l'aspetto proprio del ruolo che la burocrazia gioca eh, nella nostra società. E secondo lui la burocrazia lui partiva proprio ehm, dal, dall'idea del, del, della, della carta, no? dei documenti. E diceva la, la burocrazia definisce quello che siamo, perché definisce le verità sociali su di me, noi. E noi lo sappiamo tutti molto bene, perché immaginate cosa ti succede quando devi rinnovare la carta d'identità in Italia o devi rinnovare il passaporto e sai che è quel momento di limbo che dici oddio oh cosa dirà cosa non dirà no? È sempre quella, quel panico che abbiamo eh, quando entriamo in un ufficio burocratico e speriamo che le cose vadano nel verso giusto e credo che questo è un po' quello che eh, come antropologo ehm, David era molto interessato a questo aspetto proprio di, di potere della burocrazia nella nostra vita no? e, e poi quando, quando è morto ehm, il professore Marchionatti che è, è docente di, di economia a Torino ehm, e mi aveva chiesto di scrivere un articolo eh, per, un, eh, per gli annals della fondazione Eronaudi ehm, pensando all'opera di, eh, di David e, ehm, e ai temi della mia ricerca e io ho scritto un, un, un articolo dove parlo di come ehm, i libri di David, soprattutto quelli sulla la burocrazia, ehm, ci mettono veramente ehm, di fronte a un'analisi molto approfondita del capitalismo e della sorveglianza, anche se lui non lo, anche se lui non, non lo eh, definisce tale. No? E, e Infatti in questo articolo, che è Open Access e on on Online, eh, parlo appunto del, dell'opera di David Graeber e, e del capitalismo e della sorveglianza e lì faccio vedere appunto, ci, secondo me ci sono due cose fondamentali che eh, Graeber ci insegna uno ci insegna eh, che appunto se la burocrazia ha un potere enorme nella nostra vita e nella società moderna no? eh, ma tanta di questa burocrazia è stata presa in mano dai computer quindi quello che facevano prima i documenti normali, adesso lo fanno i, gli algoritmi predittivi, l'intelligenza artificiale eh, la, e, e via dicendo, i sistemi automatizzati. No? E, e, però la cosa che a me spaventa di questa cosa è che tanti di questi sistemi sono relativamente nuovi. Noi non abbiamo avuto modo di implementarli per lungo termine, di capire esattamente quali sono i loro impatti e ancora ad oggi molti eh, informatici non saprebbero dire come questi sistemi raggiungono determinate conclusioni, no? perché con, con l'avvento dei big data e dell'intelligenza artificiale molte di, queste, um, di questi processi sono black box, non riusciamo veramente a capire. E quindi, secondo me, quello è uno degli aspetti fondamentali, dobbiamo ricordarci il potere di questo, tutto questo, e, e Greber ci riporta indietro questo potere parlando della burocrazia. L'altro aspetto che Greber ci ricorda è il fatto che Molte delle tecnologie, l'innovazione tecnologica, e questo nel suo libro eh, L'utopia delle regole, ehm, è stata negli ultimi decadi, è stata eh, influenzata molto dalla eh, quella che lui definisce la, la burocrazia aziendale, eh, corporate bureaucracy, eh, e, e dalla militarizzazione. Quindi avevamo due cose: da una parte c'era il profitto, dall'altra parte, avevamo la difesa, la militarizzazione e, lui, e secondo lui. Questi due tipi di immaginazione che hanno definito molte delle nostre tecnologie eh, non, gli hanno permesso, non ci hanno permesso di immaginare tecnologie in maniera diversa, di immaginare tecnologie più poetiche, di immaginare tecnologie più aperte e volte alla libertà umana. E, e quindi, tornando a perché leggere Greber, anche se di fatto parla veramente poco di tecnologia. Eh, Beh, la risposta è che secondo me parla poco di tecnologia ma ci fa vedere un po' le contraddizioni della nostra società e, e ci mette di fronte alle nostre, eh, alla nostra incapacità di immaginare le tecnologie in maniera diversa, che è una cosa che secondo me è fondamentale, dobbiamo cercare di immaginare un po' queste tecnologie in maniera diversa, in maniera eh, più eh, umano-centra. umanocente. Bello, molto bello questo, questa suggestione insomma, che, che lascio finire il libro che adesso ci hai spiegato in un po' più approfondita. Grazie davvero. E sì. prima di lasciarci, innanzitutto quelli riferimenti, diciamo, che ci hai, ci hai dato durante le interviste bibliografici, eccetera. Che ovviamente li metteremo poi nei commenti con il link e tutto quanto. Così uno magari può anche andare a leggere i tuoi articoli, che sono in open Access. Eh, ti chiedo solo il flash se hai. Li un libro, un documentario, un video da suggerirci per persone che volessero approfondire questo tema. Beh, il libro è la tecnologia delle regole di Tabi Kramer, quello ce l'ho sicuro. Eh, più che documentari, eh, io seguirei centri di ricerca ci sono oh, e anche accademici. Ci sono eh, accademici anche italiani, per esempio la professoressa Stefania eh, Milana d'Amsterdam che anni fa... Bah, stiamo parlando secondo me, del 2016-2015, aveva lanciato un progetto che si chiamava Data Activision, che era molto bello, eh, mh, finanziato dalla European uh, Research Council, l'IRC, eh, anche il Data Justice Lab a Cardiff University, a proprio a livello europeo, comunque semi-europeo, perché l'UK uh, non è più europeo, però. Eh, <ride> cioè, più vicino a casa secondo me eh, lì trova, si trova tantissima, tantissima ricerca che sta emergendo che, che è, è, è molto bella e molto importante soprattutto perché per esempio la eh, professoressa Stefania Milan che ho appena eh, menzionato insieme al professore Emiliano Trevè, anche lui italiano però al Data Justice Lab uno dei direttori al Data Justice Lab nel, a Cardiff hanno scritto molto su che cosa voglia dire pensare a questi temi eh, dal punto di vista dei margini o dal punto di vista di altri paesi so, Big Data from the South o anche Big Data from the Margins questi sono tanti dei, dei dibattiti che loro hanno sviluppato e hanno messo insieme varia gente che lavora su questi temi che secondo me un, sono temi assolutamente affascinanti e magari un pochino più originari rispetto ai tipi di letture che vengono sempre fatti in questi contesti che poi sono molto... Ehm, eh, americane molto basate sul, sul, uh, sul contesto americano per esempio tutto il dibattito su, sui bias algoritmici molto spesso viene concentrato sulla la diseguaglianza sociale che c'è in America che è molto diversa dalla diseguaglianza sociale che abbiamo per esempio in Italia no? sempre di diseguaglianza si tratta però sono mondi diversi perché sono, sono mondi culturali diversi eh, e politici diversi quindi secondo me quella è una cosa molto interessante di cominciare a guardare ad altre culture ringraziamo tantissimo la professoressa Barassi eh, anche per, questo, per il tempo ci ha dedicato stasera eh, insomma, mi scuso ancora per aver provato insomma, tanto tempo anche alle sue figlie stasera, abbiamo avuto un po' varie traverse, per, per, per incontrarci, per fare questa chiacchierata e grazie ancora, insomma, speriamo di avere magari occasioni in futuro di incontrarci anche dal vivo, la prossima iniziativa che, che Grazie fare... mille a voi, buona, sera. esatto, buona, buona sera. serata buona grazie ancora